La verità non ero così convinto questa settimana di riuscire a fare il mio giro fuori porta in bicicletta più che altro perché mi ero organizzato per andare a seguire una traccia non disegnata da me ma scaricata da un ragazzo che fa video su youtube che ha un canale che si chiama Duma Kanduma un ragazzo della zona di Torino non so precisamente dove il problema qual è? Che dei 70 km della traccia credo che il 90% sia su strade sterrate e zone boschive. E considerando che tutta la settimana che fa temporali, piogge, immagino che siano zone abbastanza pacioccate e fangose Ma poi ho visto la giornata che è venuta fuori oggi e non volevo proprio perdermi l'occasione di fare una bella pedalata sostanzialmente dopo che due giorni fa ho accompagnato Luca e suo papà lungo il tratto di via francigena Vercellese, loro la stanno facendo tutta, andranno fino a Roma, anzi Luca andrà fino a Roma, suo papà poi ritorna verso Bolzano da Piacenza e, e quindi mi è proprio venuta voglia di, di pedalare, di, di partire anch'io è stata appena fermata dalla polizia, controllino veloce, a due chilometri dal parcheggio. Era un po' che non mi fermavano, eh. Ci sta. Tanto io sono tutto in regola, anche sulla macchina vecchissima. Ok, dalla polizia mi sono fatto registrare, quindi siamo tutti tranquilli, mi hanno detto che è tutto a posto. Sono arrivato al parcheggio del Castello di Rivoli, libero e gratuito. Da qui parte la mia traccia, prima andrò a vedere un attimo com'è questo Castello di Rivoli. Speriamo che regga sto sole stupendo e che asciughi un po' le strade. previsto appena venuti fuori dal castello di Rivoli imboccate le strade nel sottobosco era strapieno di fango io ho sempre sul mio Gravel King Slick che non sono proprio le più adatte per fare quel tipo di percorsi sassi e, e fango scivoloso ma la mia vicina lo sa e le fa lo stesso i tratti come questo non sono proprio adatti alla mia bicicletta e soprattutto alle mie ruote lisce ma l'ambiente è bellissimo e la natura è bellissima quindi continuo e proseguo la mia strada questo sentierino è davvero stupendo peccato non avere, non dico una mountain bike ma almeno delle ruote tassellate sulla mia e non queste slick che si fatica a tenere dritta la bici in mezzo al fango ma si riesce a fare, pian pianino si fa tutto. arrivato al lago piccolo di Avigliana, indovinato un po', ho bucato, che devo fare, cambio la camera e riparto. camera d'aria cambiata alla fine è più la rottura di balle di cambiare una camera d'aria che è il tempo effettivo che ci va ho fatto anche due parole con un signore che anche lui era qui a farsi un giro in bicicletta sui laghi adesso vado fin lì che sono proprio in riva al lago così mi vedo come è sto lago piccolo di Avigliana e riparto lungo le mie strade sterrate sperando di non bucare un'altra volta perché vorrei fermarmi e godermi i paesaggi non... A smontare le ruote ogni volta che ne dite voi eh? No, Buongiorno, grazie gente, mille. Buona passeggiata a voi. Grazie. Prego. Che costeggia l'autostrada e guardate un po' c'è il cartello Rivoli dice 6 km e mezzo che è dove devo arrivare io ma ovviamente io facendo la in bici sto andando nell'altra direzione e me ne mancano 18 Ragazzi, ammetto che questa volta sono completamente bollito. Ho fatto 75 km, che per carità non sono tantissimi, eh? però 60 di questi 75 km erano completamente nel bosco e viste le piogge delle scorse settimane, come avete visto, erano completamente infangate le strade e con le mie ruote ruotine slick in certi punti ho un po' tribolato io dovevo andare decisamente piano e quindi ci ho messo molto più del previsto comunque ringrazio Duma Kanduma per la traccia che ha fatto, che comunque è bellissima ma sicuramente da fare con una bici, una mountain bike, sicuramente ti diverti molto di più o almeno avere una gravel con su delle ruote tassellate, non con le slick come ho fatto io da pirla quindi ora vi saluto perché ho almeno un'ora abbondante di strada per tornare a Vercelli e ci vediamo al prossimo video se vi va. uscire in macchina per affanculo ma scaricata da un